Vorrei dire innanzitutto che a me pare, in connessione con alcuni degli interventi che ho ascoltato e anche da ultimo con l'intervento di Angelo Dorsi, ma a me pare, vorrei sottolinearlo questo punto magari con più decisione, che il rapporto, il nesso oggi eh, vada istituito tra la questione meridionale questione meridionale così come in maniera complicata e diversa dal passato si sta configurando è la realtà dell'Unione Europea. Ecco questo rapporto secondo me va interrogato, indagato molto eh, in incisivamente, molto attentamente. Insomma si potrebbe dire che quella che Gramsci parlava, eh, non chiamava la grande disgregazione sociale del mezzogiorno, quando poneva l'attenzione la, sulla questione meridionale, Beh, oggi questa grande disgregazione sociale dei tempi di Gramsci oggi è divenuta, eh, a me pare, un qualcosa di complesso e di sfuggente cioè io direi così un mix micidiale, ehm, antropologico e sociale al tempo stesso e culturale, un mix di omologazione ma anche al tempo stesso di frammentazione. E, e quindi ci, noi ci troviamo di fronte a un terreno di riflessione politica e di analisi politica a mio avviso inedito che non bisogna lasciare, come dire, inesplorato se eh, come è stato osservato già da tempo il nord nella nuova divisione internazionale della produzione delle produzioni del lavoro eh, tende oggi a guardare ad, ad un suo ruolo dipendente all'interno del capitale eh, mitteleuropeo ecco. ebbene diciamo che dal sud può sottolineo può partire una lotta sempre più organizzata contro quello che è il suo ruolo attuale del sud cioè un ruolo di diciamolo pure di appendice subalterna ai dettami politico finanziari dell'unione europea ecco questo questo nesso non mi pare emerso finora con molta decisione ma mi sembra che sia un nesso tutto da interrogare proprio ai fini di un rovesciamento di questo status quo. E naturalmente questo, questo ruolo di appendice subalterna del Sud ai dettami politico-finanziari dell'Unione Europea eh, comporta anche un collegamento che è tutto da costruire eh, socialmente e politicamente con i conflitti. Con i movimenti, le lotte di paesi che ehm, tempo fa sono stati in qualche misura attraversati da, questo, da questa realtà di lotta. Parlo della Grecia, del Portogallo, della Spagna, che sono anch'essi, a ben guardare come l'Italia, in, inchiodati in varia misura a questi ferrei dettami dell'Unione Europea. E, questo comporterebbe una prospettiva che è tutta da pensare anche da delineare eh, di, della costruzione di, di un'antitesi un vigorosa allo stato di, allo stato di cose presenti per usare un'espressione famosa e, e felicissima e appassionata di Antonio Gramsci. Ora, e diciamo che è da questo quadro, io insisto su questo, su questo aspetto, che può, anzi deve nascere il progetto di quello che alcuni anni fa fu chiamata una sinistra euromediterranea. Non so se ricordiamo il dibattito di tempo fa. E questa sinistra euromediterranea, lungi dal configurarsi come una formula vuota o retorica in qualche modo è stata ed è già presente ed è riconoscibile all'interno del dibattito sia politico che culturale e direi che qui andrebbe ripreso un problema che a noi abbiamo avuto di fronte tempo fa che forse però non abbiamo credo affrontato nei, nel, nel modo più efficace e più ricco possibile cioè io credo che questo progetto di costruzione di una sinistra euro-mediterranea non può non partire da una, da una riflessione diciamo profonda e critica su quella che è stata qualche anno fa, qualche tempo fa la drammaticità inaudita della vicenda greca, ricordate della Grecia che mh, vicenda che al, al di là degli schieramenti pro o contro Tsipras, eh, sia una vicenda diciamo sia una riflessione che sappia affrontare fino in fondo e, e, e quindi sappia non eludere e, un nodo che diciamo oggi da tempo eh, è il problema politico eh, principale e cioè il nodo teorico politico del governo di come sia possibile un governo reale e democratico nell'era che noi sappiamo essere l'era della governance, della gabbia d'acciaio della governance. Un progetto che dunque sappia costruire una, una prospettiva di lotta contro l'egemonia neoliberista, eh, con un respiro largo di alleanze, eh, con chiare scelte di fondo. Direi a partire dal coinvolgimento attivo, ineludibile, di, di quelli che possiamo chiamare i migranti di prima e seconda generazione. E riguardo a quest'ultimo aspetto, c'è da dire che le, le varie esperienze di qualche tempo fa, eh, sì, di lotta e di auto-organizzazione del bracciantato migrante, eh, per esempio ricordiamo la vicenda dei migranti e rifugiati di Caserta e meno recentemente di quella dei movimenti di, eh, ricordate, di Rosarno e di Nardò, beh, segnalano la, la possibilità, direi per i subalterni, del, chiamiamoli così, del tempo del neoliberismo trionfante, di uscire in varie forme dalla disgregazione e dalla invisibilità che è proprio uno stigma diciamo sociale e politico del, dell'oggi ora questa uscita dalla disgregazione e dalla invisibilità è resa possibile io credo solo possibile ma è, è resa tale dall'affermarsi di un nuovo spirito di scissione eh, per usare le, la formula di Gramsci cioè dal progressivo acquisto della coscienza della propria personalità storica ed è uno dei terreni su cui oggi ha potuto delinearsi e configurarsi eh, in parte lo spirito di scissione e, quello costituito da importanti esperienze che ci sono state fino a qualche tempo fa eh, e che andrebbero sviluppate e allargate, le esperienze del cosiddetto neomunicipalismo. Eh, mi sembra e anche le esperienze che qua e là, anni addietro forse con più vigore, ma comunque ancora si, eh, si, si affacciano, esperienze di nuovi movimenti inediti antagonistici grazie